Benvenuti a questa prima puntata di DigitalTG. Oggi introduciamo una importante novità di Twitter. Arrivano i memo vocali. Vediamo di cosa si tratta. Ecco l'annuncio ufficiale. Voi state facendo un tweet e potete fare un memo vocale da inserire nel tweet. Avete 140 secondi a disposizione e poi lo pubblicate insieme al tweet scritto. Eccolo qui, vedete, molto semplice facile. Non sappiamo se avrà successo, ma come si suol dire, oggi Twitter deve trovare nuovi strumenti per attirare gli utenti. Certo, sicuramente Twitter deve puntare molto sui video e sulle dirette live. Alla prossima puntata del Digital TG.